Allora ragazzi, bentornati al capitolo Giacomo, al capitolo studio e approfondimento del Modern Electric base Questa dovrebbe essere la quarta eh, puntata, se non sbaglio, la terza la quarta. e Volevo vedere l'esercizio eh, che Giacomo mostra a di Gemot al minuto 11. 20-25 circa del video didattico dove fa questo pattern eh, sulla scala di Do maggiore in eh, pattern di quattro note quindi eh, partendo da Sol quindi parte dalla quinta eh, su, sulla scala appunto maggiore di, di Do Fa Sol, Fa Mi Re So fammi da fammi da da. Qua sono E' così. le caratteristiche di questo esercizio, oltre che eh, l'importanza per la mano destra, la coordinazione mano destra e mano sinistra, eh, sono ehm, le diteggiature. ovvero Giacomo mostra a Jelly qual è la sua liteggiatura, eh, quindi le posizioni che lui preferisce e in questo preciso caso utilizza questo modo di suonare la scala la chiamo posizione del dito indice che parto con il primo dito altrimenti la scala come sapete si può fare partendo dal minimo partendo dal medio poi utilizza questa quindi anche per il pattern per l'esercizio eh, lo fa in questa posizione. Eh, altra caratteristica eh, eh, classico di Giacomo è chiudere l'esercizio con qualcosa di musicale. Quindi prima fa vedere. Poi salgo. A terzina di ottavi tam, tam, tam, tam. quindi Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol e poi fa questi bicordi quindi Do maggiore diciamo basso Mi, quattordicesimo tasto quindi sono il Mi sul Re. e il diciassettesimo con il Mi. Non l'istasa, un do, si maggiore, un maggiore. Quindi, wow. Questo ci può dare eh, tantissimi spunti, almeno a me non è, mi fa venire voglia di fare esercizi, di infilarci qualcosa in musicale, ad esempio appunto, eh, questi bicordi. Eh, ci possono dare spunti per creare qualche linea di basso, inserirle in qualche blu, quindi semplici ricordi. Eh, altra cosa fondamentale è quella che noi possiamo eh, non limitarci innanzitutto alla scala di Do maggiore, quindi possiamo, ad esempio, partire da qui una volta arrivato a Do, scendo il semitono faccio la scala ad esempio di Si eccetera Quindi poi le posso fare ascendenti. State però attenti, a, eh, anche quando aumentate di velocità, al, a che tutte le note siano eh, suonate eh, perfettamente, quindi senza eh, tralasciarne qualcuna per strada o senza andare fuori tempo, devono essere chiare, quindi partite nettamente. Questa diteggiatura che usa lui, che personalmente uso anch'io, però non la vieta di... Eh, oppure anche allungare esercizio: per esempio. Bassa, quindi il soldo e ripartire una da qui. Eh, sono tutte idee che mi vengono sul momento e che quindi anche voi potete inventare e quindi sviluppare ulteriormente questi tipi di esercizi. Eh, sempre su questo, eh, su questo tipo di pattern. Un po' più avanti nella, nella video intervista, Giacomo mostra anche le possibili eh, variazioni in, in termini ritmici, ovvero invece di fare quattro note, eh, diciamo i gruppi, gruppi di quattro note, quindi Sol, Fa, Mi, Re, poi Fa, Mi, Re, Do, no? fa vedere anche lo stesso esercizio a gruppi di 5. prendete spunti da questi favolosi eh, esercizi che ci ha lasciato in eredità il nostro mito Giacomo per prendere, eh, appunto per creare, poi creare eh, dei vostri e quindi inventare cose nuove eh, e appunto eh, se vi fa l'effetto che fa a me mi fa venire quando ascolto anche Solo, gli esercizi, solo sentirlo fare gli esercizi, mi viene voglia di mettermi a studiare e inserire appunto qualche elemento melodico anche in esercizi puramente tecnici. Ah, per oggi è tutto, quindi ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata di questo eh, argomento, e se vi piace mettete un pollice in su. Vi ringrazio, buona serata, al prossimo video.